Allora, eh, siamo arrivati alla penultima settimana del corso, quindi cominciamo a ragionare su quelli che sono gli ultimi passaggi, no? gli ultimi eh, diciamo così, step che ci separano dalla conclusione, eh, quindi spendiamo qualche minuto no, a ragionare su questa cosa e poi come già diciamo così, vi avevo anticipato eh, non abbiamo più nessun argomento nuovo no, da trattare e quindi da adesso in avanti, da adesso alla fine del corso faremo solamente più esercizi in vista dell'esame quindi diciamo che il programma del corso è concluso faremo solo più esercizi d'esame in preparazione dell'esame Allora, eh, sull'esame vi, vi, eh, vi posso dire qualcosa in più, nel senso che eh, stiamo lavorando e eh, tra oggi e domani faremo delle prove interne tra, tra di noi, eh, per verificare la robustezza di un sistema, eh, quindi, eh, che vi permetterà di poter provare e testare diciamo, il codice anche in un ambiente eh, online, anche se un po' meno sofisticato del REPL a cui siamo abituati. Quindi durante l'esame si scriverà il codice online e sarà possibile provarlo. Quindi alla fine ci sarà un, eh, diciamo così, un bottoncino di tipo run eh, che vi farà vedere l'output del programma, eh, del programma ed eventuali errori che esso ha generato quindi se c'è cioè un errore di compilazione, di sintassi oppure un errore eh, di esecuzione eh, questo viene mostrato nella finestra sotto in modo che voi possiate andare sopra a correggere il programma fare il run più volte quindi potrete durante l'esecuzione del compito fare eh, più volte eh, questa operazione di run eh, e eh, correggere il programma e poi solo alla fine consegnarlo quindi il run è un'operazione diciamo, che non è ancora la consegna eh, definitiva. Non ci sarà purtroppo eh, il debug. Questo purtroppo non, non siamo riusciti a trovare un sistema che permettesse di fare il debug, perché di fatto ciò che fa questo programma è prendere questo codice, lo manda a un altro server remoto che lo fa eseguire e ritorna indietro solamente il risultato. Quindi non sarà possibile andare passo passo. Eh, organizzeremo, eh, diciamo... Ehm, ci sarà un test simulazione d'esame, prima della fine del corso, nel prossimo, diciamo, nel prossimo laboratorio, che è previsto, che è previsto eh, su ehm, dovrebbe essere il 7 gennaio, se non sbaglio è un giovedì, eh, dovremmo essere già pronti per poter fare il laboratorio sulla piattaforma. Se ci fossero dei problemi tecnici, anziché sette, sarà la settimana successiva. Diciamo che per permettervi di familiarizzarvi con la piattaforma d'esame, eh, abbiamo due modalità. Uno che a un certo punto, quando sarà online, sarà possibile eh, un accesso libero. Quindi, su una piattaforma, il eh, Politecnico ha due, ha due sistemi diciamo così, per eseguire eh, gli esami e i quiz. C'è un sistema che si chiama Exercise. Exercise e di cui trovate il link nella vostra pagina del portale della didattica, c'è un link che si chiama Accede ad exercise. Lì sopra cercheremo di configurare la stessa piattaforma di test con qualche esercizio di esempio, okay? in modo che poi possiate cominciare a entrare e provare a vedere come funziona, abituarvi. Ehm, questo ad accesso libero. Poi c'è un'altra piattaforma che si chiama exam, che è quella... Identica ma bloccata dal, dal sistema di lockdown monitor e piattaforma Respondus che eh, nel momento in cui entrate vi permette solo, non vi permette più di lasciare quell'ambiente non vi permette di lasciare questa finestra um, quindi ci sarà un accesso libero al exercise, eh, e poi ci sarà un test, una simulazione d'esame eh, che cercheremo di fare in modalità più simili possibile a quella d'esame effettivo eh, sarà nella... nella Nell'ultima eh, diciamo nell esercitazione che faremo. Eh, ci sarà un minimo di suggerimento del codice, ma solo sulle parole chiave eh, non, ha, non sappiamo se riusciremo a attivare anche l'autocompletamento dei nomi delle variabili, ma sulle parole chiave mi sembra che funzioni. Eh, e eh, l'idea è quella di avere una serie di, eh, per rispondere alla domanda di Stefano, eh, ci sarà una domanda eh, di programmazione. Quindi di fatto un programma da realizzare. Diciamo un programma eh, a spanne, diciamo così, di 60-80 righe no? di codice, mm, come lunghezza. Quindi sono come, grosso modo, eh, i programmi che stiamo realizzando adesso nell'ultima nell eserciazione di laboratorio, come tipo di lunghezza, come tipo di difficoltà. Mm? Eh, per, quanto riguarda, eh, eh, per quanto riguarda la documentazione per eh, quanto riguarda documentazione ci sarà un foglio con le eh, documentazioni, produrremo vi distribuiremo un foglio con le funzioni e funzioni metodi principali quindi non dovete ricordarvi a memoria qual è il metodo per eh, non so strip, strip, restrip eccetera ci sarà un foglio con le funzioni che usiamo normalmente eh, condensate, l'ho chiamato foglio poi magari di due o tre pagine no? però quello è il materiale che potrete consultare liberamente, purtroppo nell'ambiente Respondus non sarà possibile consultare altri siti web e quindi dobbiamo limitarci alle funzioni che sono scritte lì lo stiamo raffinando, ovviamente ve lo mettiamo a disposizione eh, già prima della fine dell'esame ehm il, purtroppo il debug dobbiamo limitarci a farlo eh, sollevando eccezioni e aggiungendo istruzioni di print eh, purtroppo le, le condizioni non ci hanno permesso di trovare delle soluzioni diciamo così, più complete alla capacità di programmazione mm. eh, i criteri di valutazione mi chiede Gabriele sono principalmente, no? eh, principalmente sulla funzionalità quindi il primo, il primo criterio è la funzionali, funzionalità N e il fatto che il programma faccia ciò che vi abbiamo chiesto. Okay? Eh, quindi che il risultato calcolato sia corretto. Eh, non possiamo pretendere che il programma sia perfetto o il calcolo venga fatto nel modo migliore, nel modo più efficace perché chiaramente cioè, questo richiederebbe magari più tempo poter pensare, sviluppare versioni diverse e, e testare. Quindi la cosa importante è eh, che il programma funzioni bene, eh, correttamente. Eh, poi per me il secondo criterio è la chiarezza, cioè il codice chiaro, ben organizzato, non confuso, non incasinato. Magari, ecco, suggerisco io eh, diviso in funzioni, così è più facile per voi da costruire, anche da testare, proprio non avendo il debug io faccio una funzione, mi faccio il piccolo main che prova quella funzione lì e poi costruisco la successiva e così via. Um, e eh, è anche molto più facile poi da correggere per chi mal, malauguratamente eh, deve correggere poi i vostri compiti mm? eh, e poi vabbè il terzo criterio eh, il terzo e il quarto criterio diciamo così li metto a pari merito eh, sono l'efficienza e eh, la gestione degli errori mm? eh, l'efficienza c'è cioè un programma che non spreca risorse magari usa un metodo più veloce di un altro non abbiamo mai dato attenzione a questo aspetto durante il corso, quindi è per me un criterio diciamo così, che viene dopo gli altri e la gestione degli errori sarebbe un criterio molto importante. Eh, però eh, se ci siamo resi conto che se noi dovessimo controllare l'errore ad ogni singola operazione il eh, 90% del programma andrebbe in queste cose quindi nel testo cercheremo di essere specifici su quali tipi di errori dovete considerare e quindi valutare e viceversa altri errori possiamo dare per scontato no? spesso troverete una frasetta nei testi che dice si può assumere che il file letto sia nel formato corretto quindi non, cor non contenga errori di formato e quindi in questo caso cerchiamo di concentrarci sulla parte più algoritmica se volete commentare il codice certo che è possibile commentare il codice è sicuramente è comodo per voi è comodo anche per noi commento del codice diciamo così ricade nella chiarezza del codice stesso e nella leggibilità del codice stesso i punteggi massimi non me li ricordo, però eh, il, la, la parte di programmazione è la stragrande maggioranza del punteggio complessivo del, del, dell'esame, poi ci sono domandini di teoria che invece eh, danno qualche punto, ma eh, onestamente non me lo ricordo, ve <ride> lo dico domani. Eh, il foglio potremmo consultarlo più volte durante l'esame? Sì, il motivo per cui vi diamo il foglio è proprio perché lo possiate consultare e non è da imparare a memoria, è un foglio che potete usare durante l'esame, quindi durante l'esame potete scrivere a computer, e consultare quel foglio quindi respondo si arrabbierà un po' di volta quando vi vedrà eh, consultare quel foglio ma noi vedremo che state semplicemente leggendo quello e quindi non sarà un problema eh, durante l'esame eh, se ci sono ambiguità nel testo possiamo scegliere noi come trattarle oppure dobbiamo chiedere come gestirle questa è la domanda di Alessandro eh, allora eh, sì ad entrambe le risposte nel senso che l'ambiguità eh, sicuramente eh, potete specificare come li trattare cioè scegliete voi e specificate la vostra scelta mm? eh, quindi ah, questo, in questo caso non era chiaro ho pensato che fosse un numero intero piuttosto che fosse una stringa questo identificatore eccetera va benissimo lo mettete come un commento nel codice e andate avanti eh, nel caso di bisogno eh, sarà possibile eh, usare quindi per assistenza ci sarà, ci dovrà essere una, una virtual classroom attiva. Cioè, all'interno, voi non potete, in, dentro l'ambiente Respondus, aprire un'altra finestra e, e diciamo collegarvi o, o chattare con me e chiedermi delle cose, usare il Slack o prendere il cellulare, perché questo vi verrebbe flaggato con un errore. Eh, ma dentro la piattaforma esame ci sarà un bottoncino che si chiama apri virtual classroom di supporto eh, e quindi... Noi saremo collegati e potrete in quel momento aprire una virtual classroom, quella classica, no? fatta con BigBlueButton eh, E poterci anche solo via chat chiedere domande, chiarimenti o altro. Eh. Poi, se ci sono la domanda di Damiano, quanto tempo avremo a disposizione? Stiamo pensando adesso di darvi un'ora e trenta circa in totale, eh, circa due ore per turno, con mezz'ora per l'inizio, fine dei turni, cose di questo genere. Eh, questo è ancora però un dato che dall'ora e mezza alle due ore è più tendente all'ora e mezza per tener conto dei tempi di setup, ingresso, uscita, problemi di connessione, eccetera, che rischiano di far perdere tempo. Eh, e quindi vorremmo fare degli slot ogni due ore e quindi con un'ora e mezza di compito. Ehm, il controllo dell'input mi chiede Marco: allora il, il tipo di piattaforma che avremo non permette di fare input da tastiera e quindi si leggerà solamente da file oppure da dati che sono eh, forniti all'interno del codice. Quindi l'istruzione input non si potrà usare perché lì non, non è interattivo questo, questo ambiente. Eh, quindi in questo caso non è necessario fare controllo dell'input da tastiera. Uh, di teoria, che domande ci, ci dobbiamo aspettare? Beh, domande sulla conversione dei numeri, codifica dei numeri, e domande sull'architettura dei calcolatori, memoria, bus, numero di byte, cose di questo genere. Adesso stiamo preparando anche qui una dispensina con un po' di esercizi, un po' di domande tipo uh, che vi potete aspettare durante la parte di teoria. Um, ci sarà un programma e alcune domande di teoria che sono due o tre. Per domande di teoria faremo sicuramente esercizi, dedicheremo un'ora e mezza, a qualcosa di questo genere, a fare esercizi vedere insieme magari le soluzioni delle domande di teoria che vi proporremo. Quindi molto probabilmente la cosa più semplice è vi pubblichiamo il testo di queste domande e poi in un'azione in un futura insieme vediamo, commentiamo le soluzioni. Eh? Alle domande di teoria si risponde sempre su PC, quindi di fatto è un quiz, eh, una domandina online in cui bisogna a volte diciamo così, selezionare la risposta giusta, Oppure molto probabilmente c'è una casella di testo in cui dovete scrivere il risultato dell'operazione. Insomma, dice, fai la somma di questi due numeri binari e sotto mi scrivi il risultato in binario. Ehm, il sistema di sorveglianza sarà, sarà, sarà Respondus, sì, sarà fatto col sistema Respondus, senza la seconda telecamera. Quindi solamente una telecamera, non come il test ammissione, che richiedeva due telecamere necessariamente la prima telecamera è quella che vi, vi, vi osserva e potete sviluppare il test esattamente come l'esame di emissione il secondo dispositivo non è obbligatorio ma è opzionale in caso di bisogno okay? in caso di supporto come difficoltà è più vicino a un problema di quelli per caso o quelli da svolgere durante il laboratorio? Mi chiede Emanuele, eh, adesso guardiamo insieme alcuni esempi di esame che faremo insieme, quindi rendete, fatevi un'idea. È chiaro che gli esercizi di laboratorio sono messi quasi sempre in difficoltà crescente, no? proprio perché il laboratorio è fatto per apprendere i nuovi argomenti e quindi magari prima mettiamo gli esercizi più facili in cui ci sia solamente da applicare le cose e quelli successivi magari sono eh, un pochino più da, da ragionarci o da scervellarsi. Alcuni sono effettivamente difficilotti. Forse non difficilotti, lunghetti, lunghi. No? Allora, chiaramente lì il problema sarà il tempo, sarà la lunghezza, quindi alcuni esercizi che richiedevano una soluzione molto più lunga, penso, penso all'ultimo del labirinto, che è un bel esercizio, diciamo così, dà soddisfazione quando uno arriva a finirlo, però sicuramente non si può fare in un'ora. No? E, e quindi sicuramente quelli sono più difficili rispetto a quelli che vi daremo. Quindi cercheremo di tararlo. Eh, teoria e pratica, sarà tutto lo stesso giorno di esame? Sì, è tutto insieme, è un esame unico, una sola volta, quindi nel, nel, nel giorno in cui, nel turno che vi verrà assegnato, in due ore è tutto finito, compreso il login, riconoscimento, consegna, eccetera, eccetera. Eh, la cosa del doppio dispositivo, per, per, no, allora, le, quello che vi racconto è relativo al nostro esame. Per gli altri esami ogni docente fa ciò che vuole o può e si organizza diversamente in funzione della sua materia e in funzione delle sue esigenze. ok? Quindi io parlo solo per il nostro, per il nostro esame. Eh, installare la piattaforma per svolgere l'esame? Non c'è Allora, sì, vi conviene, vi conviene installare, per chi non l'abbia già fatto per la parte di, di test d'ammissione, chi, non, chi è riuscito a non farlo online, è riuscito a farlo prima, eh, conviene installare la parte il Lockdown Browser, che è quello che vi permette di, di eseguire l'esame. Quindi Sul portale della didattica c'è proprio il link, scarica il Lockdown Browser. Chi l'avesse già scaricato, controlla se ci sono degli aggiornamenti, perché di solito se non è l'ultima versione, tende a, a, a rifiutarsi di funzionare. Con la telecamera del PC dobbiamo inquadrare il in nostro volto la postazione dove scriviamo, eh, innanzitutto chi ha il portatile non ha scelta, eh, l'ideale sarebbe un'inquadratura un di lato in modo che si veda sia la persona che, che, che lo schermo mm? eh, se uno ha un portatile per cui la telecamera è diciamo così, incorporata nel, nel, nel monitor e quindi non può, non può inquadrarsi di lato eh, va bene così essenzialmente mm? Ehm le domande di teoria non sbarrano, no, non c'è eh, eh, blocco hm, tra domande di teoria e domande di programmazione. Cioè voi il quiz lo fate comunque tutto, avete la domanda di teoria, la parte di programmazione, le fate nell'ordine che volete, spero, spero che si possa, eh, e poi le consegnate. Hm. Non c'è prima la correzione della teoria, poi se è giusta potete passare alla programmazione. Anche perché alcuni esercizi di teoria richiedono una risposta, eh, diciamo così, testuale e quindi non vengono corretti in automatico, cioè non vi viene dato il punteggio subito li dobbiamo correggere noi, alcuni esercizi. Quindi non avete subito il vuoto di teoria a metà e quindi non, non, la teoria non sbarra la programmazione. Eh, non diamo punteggi negativi, no? Intanto non serve a niente perché basta tarare il punteggio positivo in modo opportuno eh, e quindi eh, è inutile avere questa quest operazio, operazione di, di terrorismo psicologico che dal punto di vista invece matematico non serve a niente. Eh, Il programma è accessibile a tutti, è molto complicato, beh se vogliamo, adesso faremo programmi insieme, quindi li potrete vedere, io abbiamo passato gli ultimi giorni a scambiarci tra di noi docenti, idee, eh, tipi di esercizi, troppo facili, troppo difficili, eccetera, quindi eh, alcuni ve li ho pubblicati prima, vi ho dato il link, li useremo in questi giorni per fare esercizi, vi potete rendere conto, grosso modo, del livello di difficoltà e Li stiamo usando anche noi, tra di noi, per testare effettivamente il livello di difficoltà che vi proponiamo. Eh, il concetto generale è che se riuscite... A svolgere l'esercizio di laboratorio soprattutto le ultime settimane, eh, allora non dovreste avere problemi sull'esame. Cioè non è un esame molto diverso da quello del laboratorio. Alla fine sono esercizi dello stesso tipo. Quindi l'unica un'incognita ovviamente è il tempo che ci sarà, che sarà limitato, contingentato, però l'esercizio eh, chiaramente sarà pensato tenendo conto di questo. Quindi l'idea non, non è quella di bocciarvi tutti, <ride> ovviamente, ma di dare la possibilità a chi a, eh, Diciamo così, si è cioè tenuto al passo con la preparazione e quindi riesce a fare gli esercizi di passare l'esame, diciamo con tranquillità. E potremmo tenere dei fogli per fare il flowchart e fare le cose che prima di scrivere il programma nella piattaforma? Dal mio punto di vista, sì. Ecco, c'è sempre il discorso della piattaforma Respondus che al limite fa una segnalazione. Se voi fate delle azioni strane, segnalazioni che poi arrivano a noi, dobbiamo rivederci il frammento di video e quindi vediamo eh, tranquillamente cosa state facendo eh, tipicamente nel caso di dubbio quello che potete fare è se prendete degli appunti fate eh, diciamo, delle operazioni che responders potrebbe diciamo, così identificare basta che voi prendiate il foglio lo inquadrate nella telecamera un attimo così noi poi quando rivediamo i video eh, vediamo cosa avete fatto su quel c'è scritto su quel foglio e si toglie ogni dubbio ok eh, cerchiamo di eliminare il fattore ansia, facciamo in modo che l'esame lo superate se sapete fare le cose, non, se, cioè, non, non introduciamo fattori aggiuntivi, anche se ci saranno sicuramente, soprattutto avere poi la, la, la, la, la, la sorveglianza fatta da una macchina anziché da una persona peggiora le cose, okay? uh, Io cerco di darvi fiducia, voi cercate di non fregarmi perché altrimenti la fiducia se ne va eh, immediatamente a farsi friggere, ok? Quindi io ho visto delle, abbiamo visto delle scene in alcuni appelli di tentativi eh, di studenti di, di, di, di, di copiare in modi anche abbastanza mh, poco accorti, ecco fatemi dire, ecco questa cosa qua sarebbe abbastanza deludente ecco, se succedesse. Quindi cerchiamo di, di non arrivare a dover discutere questo punto, okay? ragioniamo nel merito, cerchiamo di fare un esame fatto bene. Io cerco di non mettervi troppa ansia, voi cercate no, di, di, di concentrarvi sull'esame e non sui modi per, per passarlo lateralmente. Mm. Um, il discorso del parlare durante l'esame, Respondus sì, si arrabbia, se voi dite qualcosa magari state ragionando, ma come sempre ricordate che Respondus non vi fa l'esame. Okay? Respondus vi registra e flagga una serie di momenti, tra virgolette, sospetti. Poi è il docente sono io che vado a vedermi in questi momenti e valuto se in quel momento effettivamente è stata eh, compiuta un'azione normale, permessa, lecita durante l'esame, quindi magari uno parlava a voce alta per ragionare, va benissimo, che problema c'è, ok? Quindi l'esame lo facciamo noi, non lo fa la macchina, hm? ricordatevelo sempre. Quindi alla fine c'è sempre il buon senso che cerchiamo di metterci tutti per far funzionare queste cose, anche in queste condizioni abbastanza complicate. Hm? Ehm, come vi dicevo... Ehm, le, le, alcuni esempi li, li ho pubblicati questa mattina, abbiamo elaborati alcuni eh, qua nella sezione esami no? sezione esami della pagina del corso e quindi se provate a scaricarli, sicuramente avete già provato a scaricarli, eh, potete com cominciare a farli, a farne alcuni. Eh, noi domani eh, cominceremo a risolvere alcuni, alcuni di questi esercizi, un po' domani e un po' chiaramente in gennaio. Mm. Ehm... Allora, non sto rispondendo ai voti sui punti di teoria perché, come vi ho detto, eh, non voglio dare una risposta sbagliata, ve lo dico poi domani, hm? eh, perché non, non ricordo. Hm? Nel caso in cui voi docenti avete, ab, avete, abbiate sospetto che lo studente abbia copiato, come si procede? Allora, nel caso in cui, eh, domanda lecita, anche se spero che non, di non averne bisogno, eh, nel caso in cui ci siano dei problemi di qualunque tipo... Okay. Eh, del tipo, eh, si scollega la telecamera. Mi sconnetto, poi mi riconnetto tre volte perché il mio internet non funziona, eccetera, eccetera. Oppure eh, ci sono dei comportamenti strani, abbiamo dei dubbi che voi abbiate copiato perché Respondus ha segnalato cose strane, o perché vediamo dei programmi troppo simili. Mm? Avete, ci siamo accorti che è impossibile che due persone facciano lo stesso programma. Eh, allora, in, questo, in qualunque caso, in qualunque di questi casi. Quindi sia per recuperare un problema anche tecnico vostro, sia per recuperare un problema di valutazione, in un certo senso, c'è sempre la possibilità di fare poi un colloquio. Quindi c'è scritto nel, nel regolamento esame del Politecnico, per qualunque caso il docente ha sempre eh, la possibilità di chiedere allo studente di fare un colloquio in cui potrà spiegare, eh, diciamo così, ciò che ha fatto e vedere insieme l'elaborato, il, il, il, il compito che ha consegnato. Quindi in caso di problematiche... Eh, sappiate che faremo poi un colloquio e si va poi a approfondire il dubbio che abbiamo, che abbiamo avuto o il problema tecnico che c'è stato. Ecco. Um, ok, eh, non capisco Girolamo cosa dice con la Volte. Eh, suavo, AVO colloquio non è un esame, è un, un esame in più, no, non è un orale aggiuntivo, è semplicemente un approfondimento, un chiarimento di ciò che è successo durante lo scritto. Ecco, l'esame di questo compito è un esame scritto. Okay? L'orale serve per compensare alcuni problemi che ci possono essere durante lo scritto proprio perché si svolge online, si svolge in remoto e non vi abbiamo sotto gli occhi in quel momento. Okay? Quindi non c'è l'orale per prendere un punto in più o per prendere due punti in meno, no, questo non, non esiste. Um, il foglio con le funzioni lo possiamo tenere fisico? Sì, sì, sì. Può, sarà un foglio che vi potete stampare, potete tenere e consultare sul tavolo, sul foglio, in forma cartacea. Okay? Allora, questo è il quadro generale. Uh, quando, adesso questi giorni, come dicevo, faremo dei test interni nostri sulla piattaforma e poi la, vi metteremo qualche esercizio eh, a, a disposizione. Gli esercizi li stiamo già dando, però anche a disposizione direttamente nella, nella piattaforma exam, così li potete provare anche la modalità eh, di funzionamento. Eh, direi che da adesso in avanti gli esercizi che faremo, faremo apposta a non usare il debug, la funzionalità di debug, perché questa non ci sarà nel, eh, nell'esame e quindi... Quando andremo alla caccia degli errori, lo faremo usando delle print eh, eh, per, eh, per riuscire ad orientarci nel codice. Um, ok, non credo di avere altri, altri punti da trattare se non ci sono altre domande. Possiamo invece a questo punto chiudere la chiacchierata generale. Eh, sull'esame la riprendiamo ancora sicuramente a piccoli passi man mano che ci avviciniamo ah no ecco una, una cosa che ehm, eh, volevo dirvi è che noi abbiamo avremo ancora eh, il calendario allora noi avremo ancora lezioni del 7 gennaio in cui c'è ancora il laboratorio e spero se tutto funziona eh, di fare questo laboratorio eh, direttamente sul, sul portale con Respondus eh, in modo che sia una simulazione il più possibile fedele a quello che ci sarà nell'esame. Eh, il laboratorio, se il 7 non, non si potesse fare, questa cosa qua la facciamo slittare al 14. Okay? Ehm, e qua vi verrà proposto un esercizio del tipo di quelli dell'esame. Tra l'altro questa prova di laboratorio che si farà sarà il più possibile, eh, o meglio eh, cercheremo di farla anche per, eh, per valutare il, la risposta del sistema al carico. Quindi vi chiederò proprio di collegarvi tutti a un'ora ben, ben definita e così vediamo se il sistema regge il numero di persone contemporanee che ci saranno durante l'esame. Così se ci fossero dei problemi tecnici li scopriamo prima e non li scopriamo il giorno dell'esame che sarebbe ovviamente eh, molto brutto. Quindi o il 7 o il 14 facciamo questa operazione, io spero il 7 ma se per caso ci fossero purtroppo anche i tecnici eh, diciamo così eh, fanno qualche giorno di festa eh, eh, e quindi se non ci riuscissimo proprio il 7 che è il giorno un pochino troppo ravvicinato lo faremo il 14. In ogni caso non avremo altri laboratori di quelli tradizionali eh, ma il giovedì che rimane libero in cui non faremo questa, questa simulazione d'esame. Uh, useremo le ore comunque come assistenza o come consulenza quindi in quelle ore lì potrete venire a chiedere uh, per quanto riguarda ad esempio gli esercizi d'esame che vi proponiamo oppure altre domande altri esercizi le possiamo fare uh, come sempre come consulenza uh, libera diciamo così durante l'orario quindi in quelle ore vi daremo poi le ore in cui saremo a disposizione per poter rispondere o, eh, sulla chat, o anche diciamo con chiamate, consulenze individuali, uno a uno, o di piccoli gruppi ehm, in video chat. Hm? Quindi non sono lezioni aggiuntive, ma sono occasioni per poterci chiarire. Nelle ore del laboratorio nelle quali non si svolgerà la simulazione d'esame. Hm? Questo per gennaio. Ok. Eh, passiamo allora alla parte, diciamo così, di programmazione. Fatemi separare il file di registrazione